bentornati sul nostro canale il mondo di Aron e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il latte condensato una crema che vi farà di sicuro comodo per preparare i gelati come appunto una crema possiamo dirlo ma anche per dolcificare qualsiasi cosa oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara per questa ricetta ci serviranno 300 g di zucchero a velo 300 ml di latte intero fresco 5 g di amido di mais e un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon Iniziamo a mettere dentro la pentola i nostri ingredienti, partendo dal latte, allo zucchero, all'amido di mais, E infine la nostra vaniglia Bourbon, un cucchiaino. Aiutandoci con un frustino mescoliamo per bene il nostro composto e quando inizierà a bollire abbassiamo la fiamma e mescoliamo per 15-20 minuti senza mai fermarci. Ecco il nostro latte condensato come è venuto dopo circa 15 minuti di cottura e quando vedrete che si inizierà ad attaccare i bordi vuol dire che sarà bello pronto. E non spaventatevi della sua consistenza liquida perché quando sarà raffreddato sarà decisamente molto più denso. Guardate ragazzi come è venuto bene il nostro latte condensato, bello denso ed è solamente a temperatura ambiente. Ora voi lo vedete leggermente marroncino perché noi abbiamo utilizzato lo zucchero a velo di canna, ma voi potete utilizzare anche uno bianco, non cambia assolutamente niente. E ora come al solito ne assaggio un pochino insieme a voi. dolce. Come vi ho detto anche prima, questo tipo di crema è adattissima per dolcificare i vostri caffè, per fare gelati, per utilizzarlo anche in altre tantissime ricette, come per esempio anche delle creme. Bene, il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata in cui faremo il gelato maxi maxibone e noi ci aspettiamo tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e vi salutiamo per la prossima puntata. Ciao a tutti!